Il necrologio dei giusti, il cinema stracult perde uno dei suoi più grandi maestri, Umberto Lenzi, autore cinefilo dei Macaroni War Movies preferiti da Tarantino, di poliziotteschi adorati dai ragazzacci della turbocritica come Roma a mano armata, di cannibal movie visti in tutto il mondo, di thriller puri e di celebri monnezza movies, colto e preparato, ha avuto nel suo stesso brutto carattere un forte limite a l successo personale. Il cinema stracult perde uno dei suoi più grandi maestri. Umberto Lenzi, 86 anni, regista dei Macaroni War Movies preferiti di Quentin Tarantino, La legione dei dannati, Attentato ai tre grandi, Il grande attacco di celebri thriller erotici, Orgasmo, Cosi dolce, Cosi perversa, Spasmo. Di polizieschi adorati dai ragazzacci della turbocritica, Milano odia, la polizia non può sparare, Napoli violenta, Roma a mano armata, di cannibal movie visti in tutto il mondo, cannibal ferox, il paese del sesso selvaggio e mangiati vivi, di thriller puri come sette orchidee macchiate di rosso e, soprattutto, di celebri monnizza movies, come il trucido e lo sbirro e la banda del gobbo. Lenzi, nato a massa marittima, cinefilo e cineclubista assieme al suo amico Luciano Bianciardi, avrebbe forse preferito un cinema politico, alla Pasolini, come dimostra il suo corto desordio al Centro Sperimentale, Ragazzi di Trastevere, ma scivolo da subito nel cinema di genere grazie alle piccole, eroiche produzioni di Fortunato Misiano alla Romana Film. Emesiano che, vedendolo aiuto su un film di Domenico Paolella, Il terrore dei mari, gli offri la regia di un cappa e spada con Lisa Gastoni, Le avventure di Mary Red. Non sarà facile per Lenzi uscire dai confini strettissimi del cinema di genere, soprattutto dopo larrivo di altri avventurosi, come Zorro contro Maciste o di un Peplum come L'ultimo gladiatore. Nel cinema di genere, certo, Umberto Lenzi sperimento tutto, funziono piuttosto bene nel sofisticato Eurospi, a 008 Operazione azione e sterminio, meno nello spaghetti western, che non era proprio il suo mondo, tutto per tutto. Ma nel thriller erotico, penso a orgasmo o a cosi dolce. Cosi perversa. Con attori eccellenti come Carol Baker, Jean-Louis Trintignant, Luca Stell, con le grandi musiche dei maestri italiani del tempo, Lenzi dimostrò che poteva muoversi con eleganza anche dentro i confini del genere. Che, in fondo, spesso per lui dimostrarono proprio l'opposto, quanto ciò cioè c'era di autoriale anche in quel tipo di film. Lo dimostrano anche i suoi personalissimi film di guerra, di solito meno amati dai cinefili più giovani, ma adorati da Tarantino che li rielaboro per il suo Inglorious Bastards, film che deve tanto a Lenzi quanto a Castellari. Nel poliziesco violento degli anni 70 il cinema di Lenzi trova la cifra perfetta per il suo cinema, sadico e personalissimo. E trovo nei personaggi di Pazzi interpretati da Thomas Millian l'interprete ideale di quel genere. Lo scontro fra Millian e Lenzi arrivo quando il primo sposto il genere dal cupo noir al comico inserendo battute pesanti e romane. Finira con Lenzi che lascio sia Thomas che il genere, diventato troppo comicarolo per lui, che credeva nel noir nel genere puro. Lo ritroviamo attivo nel cannibal, anche se non lo ha mai amato, e nellhorror, poco adatto alle sue corde, come la commedia pierinesca. Grande storico del cinema italiano, aveva davvero frequentato tutti e visto di tutto, negli ultimi anni iniziò a scrivere una serie di fortunati libri gialli ambientati su set di nostri film più di cult degli anni 40 e 50, Darlema a Tombolo e Miserabili, Era anche l'occasione di rileggere, da un punto di vista totalmente nuovo, la storia del nostro cinema. Persona difficile, colto e preparato, ha avuto nel suo stesso brutto carattere un forte limite al successo personale. Successo che ha trovato però nelle celebrazioni stracultische di questi ultimi anni, nelle tante dichiarazioni d'affetto di Quentin Tarantino che ha davvero amato i suoi film. Il fatto di andarsene assieme alla bellissima Daniele Darielux non avrebbe potuto che fargli piacere.